Gli psicofarmaci provocano le malattie che dovrebbero curare. Lo scrittore britannico Aldous Huxley disse «Negli ultimi decenni la ricerca medica ha fatto dei progressi talmente enormi che oggi quasi non esistono più delle persone sane». Il caso degli psicofarmaci dimostra che Aldous Huxley non abbia tutti i torti. Negli ultimi dieci anni il loro uso è aumentato drasticamente. Circa dal 1950 vengono prescritti medicamenti contro disturbi psichici. Il tutto basa sulla teoria di uno squilibrio biochimico dei neurotrasmettitori nel cervello. Ma questa teoria dello squilibrio chimico innesso con depressioni è stata confutata già nel 1984. Uno studio di medicina del 1966 dimostra che gli psicofarmaci provochino un disturbo del metabolismo cerebrale. Di conseguenza, dopo poche settimane il cervello non funziona più in modo corrispondente allo stato normale. Dopo anni di ricerca, il professore Peter Gütze lo riassume così. Gli psicofarmaci non eliminano squilibri chimici, bensì li provocano. Se li si prende per più di qualche settimana, provocano la malattia che dovrebbero curare. Con i medicamenti da noi usati abbiamo trasformato delle malattie in passato transitorie in disturbi cronici. Johann Friedrich Herbert, pedagogo e psicologo tedesco, disse la base dell'uomo è la salute fisica, le nature malaticce si sentono dipendenti, quelle robuste osano di volere. Perciò tener conto della salute è parte essenziale della formazione del carattere. Osare di volere significa anche difendersi ed essere responsabili di badare alla propria salute. Viviamo in un tempo in cui restare sani significa anche non creda più a tutto quello che dice il suo medico, all'OMS o ai media. Il garante per una società sana e responsabile è il paziente che analizza criticamente e in propria responsabilità.